e dicevamo che sulla croce il Signore ha vinto ogni cosa la frase bellissima che dice Gesù sulla croce è tutto è compiuto ed è la frase bellissima e non importa nella vita in che situazione noi ci troviamo che cosa stiamo vivendo perché lo Spirito Santo può cambiare in un istante tutto quello che stiamo vivendo intorno a noi però lo può fare soltanto quando noi diamo il controllo della nostra vita allo Spirito Santo per questo è arrivato il tempo di passare dalla teoria alla pratica iniziare a vivere come Gesù vuole per le nostre vite in pratica perché noi spesso diciamo Signore sia fatta la tua volontà però poi nella pratica noi continuiamo a fare la nostra perché noi siamo il proprietario della nostra vita però dobbiamo dare il controllo della nostra vita allo Spirito Santo e se diamo il controllo della nostra vita allo Spirito Santo allora inizieremo a vedere quello che Gesù ci ha promesso andiamo a leggere Giovanni capitolo 14 leggiamo dal verso 15 al verso 18 e poi leggeremo il verso 26 Amen. Giovanni capitolo 14 dal verso 15 al verso 18 e poi leggeremo il verso 26 osservate i miei comandamenti ed io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanda con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi non vi lascerò orfani tornerò a voi Verso 26, ma il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che ti ho detto. Una volta c'era una scuola biblica per pastori, c'erano tanti pastori che stavano seguendo questa scuola biblica, c'era un insegnante che stava insegnando e un pastore fece una domanda. dice ma perché le persone non danno il pieno controllo della propria vita allo Spirito Santo? E la risposta fu questa, perché lo Spirito Santo è un rivoluzionario e dove arriva lo Spirito Santo, butta via tutto quello che nella nostra vita a lui non piace. E questo succede sempre nella storia della vita dei credenti, nella storia della vita della Chiesa, c'è un tempo quando noi ci convertiamo e iniziamo iniziamo a cambiare, iniziamo a far cambiare il nostro carattere ieri parlavamo di temeramente, iniziamo a far cambiare la nostra vita però arriva un momento in cui Dio ci mette davanti a una realtà e noi dobbiamo decidere se dare tutto il controllo della nostra vita allo Spirito Santo oppure continuare a vivere secondo la nostra vita e quando decidiamo di continuare a vivere secondo la nostra vita secondo nostro, la nostra maniera di fare le cose e dire le cose non vanno più bene oggi invece noi vogliamo fare una cosa diversa, vogliamo dare il controllo completo della nostra vita allo Spirito Santo e io questa mattina ti voglio sfidare veramente, se tu vuoi vedere Dio doveva al 100% nella tua vita allora è arrivato il tempo che tu inizi a dare il controllo totale della tua vita allo Spirito Santo è arrivato il momento di passare dalla teoria alla pratica. perché fra la teoria che tu leggi nella Bibbia e la pratica passa una sola cosa Iniziare a fare quello che lo Spirito Santo ci dice. È un po' come quando tu hai il telecomando della televisione in mano e decidi il canale da mettere. Non so se succede pure a voi, però a casa mia succede così. Quando bisogna guardare la televisione, i bambini prendono il telecomando e si finisce sempre di guardare i cartoni animati. Perché di là al telecomando c'è il controllo. E quindi loro fanno la borsa, prendono il telecomando, e iniziano a mettere Boeing, tutti questi canali con i cartoni animati, che oggi ci si stanno che non è più come una volta che c'erano una sola volta al giorno i cartoni, ma oggi nel continuo sono i cartoni. Però chi ha il telecomando controlla. E quindi tu ad un certo punto che se vuoi vedere un te, telecomando, fare una posta, mi venire vicino ai bambini, datemi il telecomando, e là inizia a cambiare. Così è la nostra vita. Dobbiamo dare il telecomando della nostra vita allo Spirito Santo. E io non so se sei pronto questa mattina, perché come dicevamo, lo Spirito Santo è evoluzionale. Non lo so se secondo a dire Signore si è fatta la tua volontà e non la mia, perché a noi ci piace avere il controllo delle nostre vite e ci costa dare il controllo delle nostre vite ad un altro, però il controllo della tua vita deve appartenere allo Spirito Santo, perché ricordo il padrone della tua vita sei tu, sei tu che decidi se vuoi seguire Dio oppure no, quindi sei tu che devi decidere di dare il controllo della tua vita allo Spirito Santo. E quindi questa mattina vogliamo dire Spirito Santo aiutici a comprendere, ad arrenderci a te certo e dare a te il controllo della nostra vita nel nome di Gesù. Amen. Amen. Come dicevo dobbiamo passare dalla teoria alla pratica. E sapete che ho frequentato il studio superiore eh, come perito elettrotecnico e quindi ho studiato molto gli impianti elettrici, queste cose qui, come il fratello Agnello sa, avevamo un negozio in materiale elettrico, vendevamo tutta questa cosa elettrica. E mio padre sempre mi racconta una storia, che lui quando stava studiando, c'era il professore che gli insegnava gli impianti elettrici. E quindi a scuola loro facevano un solo elettrico, non so se l'avete mai visto in casa dove ci sono gli interruttori, con tutti i fili bellini, sistemati, ordinati, che andavano sotto, precise e sistemati. E un giorno il professore di scuola aveva bisogno di due ragazzi per finire un lavoro, e quindi si portò mio padre ed un altro ragazzo. E dice che allora se mi sono fatto un quadro bellino, sistemato, mezza giornata per fare questo quadro, come lo facevano a scuola, bellissimo. E quando arrivò il professore, che si è gridato, ma che cosa avete fatto? Mezza giornata tutta per fare un quadro, professore, ma noi l'abbiamo fatto come ci cioè, hai fatto venire a scuola. E il professore mi rispose: sì, ma la teoria è una cosa, e la pratica è un'altra. cosa dobbiamo fare presto, perché teniamo da fare dieci quadri oggi, mi ci possiamo mettere a fare un quadro bello e sistemato? Perché vi sto raccontando questo? È solo una storia ovviamente, è un fatto di esperienza di vita Però una cosa è la teoria e l'altra è la pratica E a un momento che noi dobbiamo lasciare la teoria di Dio, la teoria della Bibbia Per sperimentare nella pratica Dio Perché la pratica è una cosa e la teoria è un'altra Tu puoi leggere la Bibbia, conoscerla la memoria Però la pratica della Bibbia è tutta un'altra cosa tu vai a leggere della liberazione, della guarigione, ma un'altra cosa è quando devi pregare per i demoni, per la gente posseduta dai demoni o per la gente che sta malata, è tutto diverso. Io ricordo arrivo un tempo, noi con mia moglie tutte le sere andavamo una volta a settimana a casa di alcuni fratelli a pregare. Era l'inizio della confessione. E avevo il tempo di passare dalla teoria alla pratica, per la liberazione. Perché ogni volta che arrivavamo là si manifestava qualcuno ogni volta lì a cacciare demoni, persone che facevano i serpenti a terra, gente che buttava la schiuma, una cosa era la teoria e una cosa era la pratica. e tu avevi a che fare spesso con persone che parlavano della liberazione, ancora oggi, però non avevano mai cacciato neanche un demone. e quindi tu ti rendi subito conto della teoria e della pratica che non è come la gente dice quando tu preghi per una persona indemoniata come funzionano le cose. E quindi... Spesso capitava anche una cosa, sapete? Capitava che questi demoni mi minacciavano e mi dicevano ma adesso tu mi cacci, però io verrò e me la prenderò con la tua famiglia. E io dicevo sì, ma tu sei un bugiardo, tu non mi puoi toccare, perché questo dice Dio, quindi devi uscire fuori il nome di Gesù. Ah! Questo mi Perché? Perché, perché mi è passato dalla teoria alla pratica. I demoni possono far mettere paura ad per una persona che non lo sperimenta Dio, che non lo conosce Dio. Tu leggi della per guarigione, però arriva un momento in cui devi pregare per un malato. Io ricordo che ero in Perù nel 2008 e stavo pregando e profetizzando sulle persone. E profetizzo su una ragazza. E gli dico: il Signore profetizza e gli dice: Quest'oggi io risponderò alla preghiera che tu stai facendo da tanti anni. Immaginate, finisce il culto. La sorella da lontano della chiesa, una chiesa molto grande, dice. Pastore, vieni qua. Lei è la mia preghiera. Era la madre sulla sede rotella. Che non camminava. E aveva il momento di passare dalla teoria alla patria. E nel nome di Gesù, imposti le mani, in quel momento la persona si alzò in piedi e iniziò a glorificare Dio. Non arriva neanche a tempo a muore le mani, che già stava correndo il cuore di là e stava saltando. Perché una cosa è la teoria e un'altra è la pagina. Tanti parlano di guarigione quando non hanno mai pregato per un malato. E non hanno mai visto un malato morire. Ma è arrivato il tempo che noi passiamo dalla teoria alla pratica. Tanti parlano anche, leggi delle chiese, leggi del discepolato, leggi di come si deve portare avanti la chiesa. Però arriverà il momento in cui tu stesso dovrai portare avanti un gruppo di persone. E là ti renderai conto che tante delle cose che tu pensi sono tutte sbagliate. Perché tu ti fai un pensiero, ti fai una teoria di come dovrebbe essere, poi la realtà è tutto diverso. È un po' come è successo con il matrimonio, no? Prima di sposarsi tutti quanti immaginano la storia d'amore da film. Le donne immaginano il principe azzurro sul cavallo bianco. Arriverà ah, il mio amore col cavallo bianco. E poi invece si presenta un asino. Manco, manco il principe sul cavallo, direttamente un asino. E tutte le cose sono diverse da come sembrano, uguale per gli uomini si aspetta la principessa. E poi si una mattina, quando ci si alza, senza buco, mi dice chi <ride> Una cosa è la teoria, un'altra è la pratica. Così per il matrimonio, chi è sposato e chi ha vissuto il matrimonio sa cosa cos'è il matrimonio. E così arriva la chiesa, quando noi dobbiamo avere a che fare con un gruppo di discepoli, quando dobbiamo evangelizzare, una cosa è la teoria, un'altra cosa è la pratica. Perché soprattutto quando tu inizi a lavorare con le persone, ti rendi conto di come le persone ti trattano male nonostante tu le tratti bene come Gesù ha avuto persone che l'hanno tradito l'hanno messo in croce e le amate lo stesso e ti rendi conto che la pratica nella realtà è molto più difficile della teoria perché sulla teoria tutti sono bravi però è arrivato il tempo che Dio ci chiama di passare dalla teoria alla pratica e questo succede quando lo Spirito Santo prende il controllo della nostra vita o meglio quando noi Glielo diamo il controllo. Perché ricordate, dire, noi siamo i proprietari della nostra vita, quindi spetta a noi decidere di dare il controllo totale della nostra vita allo Spirito Santo. Un giorno ero in Venezuela, nella chiesa di un amico mio, e c'è successo qualcosa di impressionante. È arrivato un momento in cui lo Spirito Santo ha iniziato a prendere il controllo. Ci fu un momento praticamente che io stavo lì per predicare, lo Spirito Santo inizia a dire adorate il Signore. E quello che è successo è che durante la donazione la gente veniva guarita. Non c'è stato bisogno di pregare, di imporre le mani. Immaginate che mentre stavano adorando il Signore, tu vedevi la gente che buttava le stampelle, la gente che si alzava dalla sedia della terra, la gente che gridava perché la gente aveva iniziato a vedere, la gente che diceva adesso ci posso sentire. E la gente correva avanti, voglio dare gloria a Dio per quel il controllo dello Spirito Santo alla tua vita ti rendi conto che lo Spirito Santo è che fa le cose io non ho mai visto una cosa del genere però da quel momento iniziai a capire che cosa significa dare il controllo della nostra vita allo Spirito Santo infatti prima insegniamo molto sui doni sui ministeri, su come bisognava lavorare per Dio però da quel giorno ho capito che in realtà il nostro lavoro è sostanzialmente è morire a noi stessi e fare in modo che lo Spirito Santo viva in noi lo Spirito Santo fluisca dentro di questo è quello che lo Spirito Santo ci sta dicendo oggi è finito il tempo della teoria bisogna passare alla parte bisogna fare in modo che lui ci vivi. perché tu puoi essere usato da Dio a perdone, a i misteri, ministeri ma un'altra cosa è quando lo Spirito Santo controlla la vita, amè molti dicono Dio mi ha detto e qui c'è un grande problema perché i tanti dicono Dio mi ha detto, però non è Dio. Perché se tu non hai una relazione con lo Spirito Santo, come può Dio parlarti? Sapete un giorno mi invito un fratello, la racconto spesso questa storia, e questo fratello lo invitò perché aveva preso un locale per la prima una chiesa. Dice, non c'è dovevi venire perché il Signore chiusa, voglio che tu preghi la chiesa. Andammo lì, immaginate che sabato c'era un'inaugurazione alla Chiesa. E andai lì martedì mercoledì. entrare nella chiesa, la chiesa è già tutta pronta, stava, lui stava finendo di fare gli ultimi lavori, aveva già le seghe, aveva già il pulpito, l'impianto montato, tutto pronto. E lui dice, visto, Dio ci ha detto che dobbiamo prendere questa chiesa, l'abbiamo presa e adesso siamo pronti, sabato c'è l'inaugurazione. E lo Spirito Santo mi parla, dice, in questo posto non si mai una chiesa. E lui tutto gioioso, tutto contento, io lo guardo e lui, dico fratello ma ti devo dire una cosa che cosa, che cosa che cosa, che cosa qua non si aprirà mai una chiesa ma che stai dicendo, ma come fai a dire questo Noi abbiamo ho le, le, le sedie ho cioè il pulpito, il locale è pronto sabato dobbiamo fare l'inaugurazione stiamo a ma tu che cosa dici su sei un falso profeta queste quante volte me lo avete scusato il giorno dopo lo chiave il proprietario del locale si prende le chiavi del locale e butta tutte le cose che aveva fuori in quel posto non si è mai aperto una chiesa. Un'altra volta ricordo una un servitore di Dio, lo voglio fare in nome perché magari lo conosciamo, e questa persona era divorziata e quindi dice "Ah, finalmente Dio ha risposto alle mie preghiere, mi ha dato uh, un una persona con la quale condividerò tutto il resto della mia vita, è un pastore, come lo voglio io, è così, è così e disse guarda che lo Spirito Santo non ti darà mai un marito, tu sarai solo perché Dio ti ha chiamato per servire il Signore da solo. Ah, no, no. Dopo 15 giorni venne fuori e questa persona aveva un sacco di problemi e la fine si lasciava. Dio ha detto, Dio ha detto, ma quando tu hai una relazione con lo Spirito Santo, allora tu riesci a capire veramente quando Dio parla. Geremia 14,14 dice l'Eterno mi disse, i profeti, i profeti, Profetizzano menzogne nel mio nome, però io non li ho mai mandati, non li ho dato mai alcun ordine, non ho mai parlato loro, essi mi profetizzano una visione falsa, una divinazione vana e l'inganno del loro cuore. Dio mi ha detto, Dio mi ha detto, non è la realtà. Dio non l'ha mai mandati perché? Perché non hanno preso la propria vita e hanno dato il controllo completo allo Spirito Santo. Altre volte succede il contrario. E mi è successo diverse volte come pastore. Persone sono nella mettere, ma anche Dio parla, Dio parla anche a me, pastore, mica parla solo a te. E Dio mi ha detto, pastore, che stai sbagliando. Sapete quante volte sono due persone che mi hanno maledetto? No, pastore, quando mai? Dio mi ha parlato e mi ha detto questo. Oggi non sono ammo più del Signore. Però come dice la Bibbia in numeri capitolo 12? Dice, mira e mie parlarono contro Mosè a motivo della donna Etiope che Mosè aveva sposato. Infatti egli aveva sposato una donna Etiope e dissero, l'Eterno ha forse parlato solo per mezzo di Mosè, non ha egli parlato anche per mezzo nostro? E l'Eterno sentì. Ora Mosè era un uomo molto mansueto, più di qualunque altro sulla faccia della terra. E l'Eterno disse subito a Mosè, ad Arone e a Miriam, voi te uscite e andate nella tena di convinno. Allora l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e mia, e a me due si fecero avanti. E l'Eterno disse, ascoltate ora le mie parole, se vi è tra di voi un profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere con lui in visione, parlo con lui in sogno, ma non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa, con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere e non con detti oscuri ed egli contempla la sembianza dell'Eterno perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè così l'ira dell'Eterno si è accesa contro di loro e egli se ne è quante persone ci sono oggi che non sono più in chiesa? no, Dio mi ha detto Dio mi ha fatto c'è la famosa storia che si racconta di un fratello che va da una sorella il Signore mi ha detto che tu sei mia moglie e la sorella guarda, ah, mi fa piacere, però dobbiamo vedere il mio marito cosa ne pensa. E tanti, tanti, tanti sono venuti, pastore, ma tu mi stai sbagliando, lo Spirito Santo mi ha detto, lo Spirito Santo mi ha detto. E la, la Bibbia ci parla della storia di Core che si ribellò contro, contro Mosè dicendo tutta l'assemblea è santa, perché voi vi innalzate contro l'Eterno? Erano convinti di essere gli spirituali. Erano comidi di essere più bravi di Mosè, erano umidi di essere più intelligenti di Mosè, erano principi. Però in quel giorno la mancanza di sottomissione costò la vita a 253 famiglie. Si aprì la terra e tutte e 253 furono risucchiate. Perché? Perché ci sono tante idee, tante cose buone. Ma se noi abbiamo una relazione reale con lo Spirito Santo, allora quello che sta parlando non è Dio, ma è la nostra carna. E noi dobbiamo iniziare a prendere. La vita nostra è dare il pieno controllo allo Spirito Santo. Amen. E quindi vogliamo capire come si fa ad avere una relazione reale con lo Spirito Santo. Perché la prima cosa che dobbiamo comprendere quando vogliamo avere una relazione con lo Spirito Santo è che lo Spirito Santo è Dio. Questo lo puoi studiare sulla Bibbia, lo avrei studiato, chissà quante volte te la lavoro, chissà quante volte la avremette, però una cosa è la teoria, è una cosa è la radia. E ti muovi in fede con lo Spirito Santo, allora inizi ad uscire dalla teoria ed entrare nella pratica. Perché noi sempre abbiamo una relazione con Gesù, è vero? Giovanni 14,16 dice: Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito Santo. Quando dice altro, il termine greco usato è allos che non significa un altro diverso sapete io posso dire sto spostando il ventilatore posso dire sto spostando il ventilatore poi posso dire a Maria Maria lo vuoi spostare tu è un'altra persona che sta spostando il ventilatore però è una persona diversa quando invece usate il termine avros sta dicendo un altro uguale a quello è come se io dicessi a ah, un altro Vincenzo qual è di spostare il ventilatore quando la Bibbia dice che Gesù ci ha dato un altro consolatore, sta dicendo che ci ha dato un altro come lui, uguale in gloria, uguale in potenza. Non vi lascerò orfani, vi manderò un altro uguale a me. Quindi oggi che Gesù è seduto alla destra del Padre, in mezzo a noi c'è un altro che è uguale a Gesù, c'è un altro che guarisce come Gesù, c'è un altro che insegna come Gesù, c'è un altro che tocca come Gesù, è lo Spirito Santo, c'è un altro come Dio. E lui non ci fa sentire orfani. Se nel nostro cuore c'è un sentimento di orfano è perché non abbiamo una relazione con lo Spirito Santo. Quindi se lo Spirito Santo è Dio, allora possiamo confidare con lo Spirito Santo. È vero? Lo Spirito Santo li ama. Quindi puoi confidare in Lui. Perché tante persone hanno difficoltà a relazionarsi con lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è un vento, lo Spirito Santo è un fuoco lo Spirito Santo è una forza, dice qualcuno, quindi molti non lo considerano una persona, lo vedono come qualcosa che non è fisico, non è reale, mentre Gesù è più facile immaginarselo con la barba, con i capelli, lo Spirito Santo in realtà non lo riusciamo a raffigurare così, quindi abbiamo, abbiamo difficoltà a relazionarci con lo Spirito Santo, però quando noi leggiamo la Bibbia e comprendiamo che lo Spirito Santo è Dio e comprendiamo che lo Spirito Santo è una persona allora ci possiamo iniziare a relazionare con lo Spirito Santo perché oggi trattiamo lo Spirito Santo come la terza persona della Trinità il fratello più brutto della Trinità passate mi se lo Spirito Santo è Dio allora perché non lo preghi? ci costa pregare lo Spirito Santo è difficile pregare lo Spirito Santo perché? perché noi lo preghiamo come Dio se lo Spirito Santo è Dio perché non lo preghi? Allora. Se lo Spirito Santo è Dio, perché non gli parli? Se lo Spirito Santo è Dio, perché non lo ascolti? Se lo Spirito Santo è Dio, perché non gli chiedi di insegnarti le cose, di mostrarti le cose? Se lo Spirito Santo è Dio, perché non gli fai prendere il controllo della tua vita? Lui vuole diventare il nostro amico, il nostro consigliere, è il nostro Dio ed è quello che Dio avere il controllo della vostra vita quindi è tempo che noi iniziamo a passare dalla teoria alla pratica perché in teoria tutti conosciamo che lo Spirito Santo è Dio però nella pratica quanti di noi lo stanno considerando come Dio? e quanti invece lo stanno considerando come la terza persona della Trinità? se lo Spirito Santo è Dio deve iniziarlo a considerare come Dio Amen a fargli prendere il controllo della tua vita Amen. e cosa succede? cosa fa lo Spirito Santo quando tu hai il controllo della tua vita? convince le persone di peccato Amen. spesso predichiamo alle persone però la gente non si convince perché? perché vogliamo convincere noi è vero? noi parliamo, parliamo, parliamo però lo Spirito Santo non c'è non siamo in una relazione con lo Spirito Santo e quindi vogliamo convincere la loro mente ma quando lo Spirito Santo è sulla tua vita allora lo Spirito Santo convince il cuore dell'uomo di peccato c'è la testimonianza molto bella di Smith, Swiggers, che un giorno salì in un treno ed era in un vagone del treno insieme ai due preti e all'improvviso questi due preti si inginocchiarono piangendo non aveva neanche parlato, Smith neanche quel giorno aveva detto lo guardarono e disse, tu ci convinci di peccato, chi sei? e lui perché? stava camminando con lo Spirito Santo quindi quando tu lo Spirito Santo cammina insieme con te, le persone saranno convinte di peccato, non provare a convincerle tu, perché la Bibbia dice che è lo Spirito Santo che le convince, quindi se le convinci tu, significa che non hai una bella relazione con puoi consigliare di andare dai medici puoi consigliare di andare al miglior medico di questa terra però se lo Spirito Santo vive nella tua vita e tu hai una relazione con lo Spirito Santo se hai dato il controllo allo Spirito Santo non lo Spirito Santo guarirà attraverso di te perché noi diventiamo il Tempio dello Spirito Santo è lo Spirito Santo quello che guarisce Amen. passiamo dalla teoria alla pratica. lo Spirito Santo ci insegna e ci consiglia per vivere in vittoria qualsiasi cosa lo Spirito Santo ti dice di fare è per il tuo bene ed è per la tua vittoria quindi se tu glielo lasci fare se gli dai il controllo della tua vita tu passerai di vittoria in vittoria di gloria in gloria di gioia in gioia perché non c'è sconfitta quando Dio è con te ma se tu non hai una relazione con lo Spirito Santo allora sì, che sono ammazzato ma quando tu hai lo Spirito Santo e dai il controllo della tua vita allo Spirito Santo forse potrei fare qualcosa di strano forse potrei fare qualcosa di pazzo come Gedeone che andò a combattere con la tromba con un vaso e con una doccia la gente dice ma io sono pazzi invece di portarsi dietro una bomba atomica a 300 di loro con un esercito intero e ci vanno con la tromba e ci vanno con una broca e con una fiaccola adesso sono pazzi perché lo Spirito Santo era con loro e hanno ubbidito a quello che lo Spirito Santo gli stava dicendo a me. quindi lo Spirito Santo ti insegna e ti consiglia per la tua vita la quarta cosa che lo Spirito Santo fa è aiuta a pregare come vuole. Possiamo pregare per tante cose, però come possiamo pregare per la cosa giusta? Per cosa sappiamo? Non molte volte sappiamo neanche per cosa dobbiamo pregare, ma quando abbiamo una relazione con lo Spirito Santo, lo Spirito Santo stesso ci mostra cosa pregare. Una volta stavamo in una riunione di preghiera, a un certo punto lo Spirito Santo, mentre stiamo pregando, ci dice di pregare e ci fa vedere una nave militare. E io ero lì in questa riunione con un gruppo di fratelli da un e ci iniziamo a pregare per questa nave, tutti quanti a pregare, dobbiamo fare quella spiego, non si capiva niente. Che sta succedendo? Boh, nessuno lo sapeva. Il giorno dopo accendiamo la televisione e in Yemen c'era stato un attentato di estremisti musulmani contro una nave americana. Questa nave aveva uno squarcio, fecero vedere per televisione che c'era un buco enorme nella nave, però stranamente le persone che erano dietro al buco. La nave si era distrutta attraverso questo buco, loro non si erano fatti niente. E la gente testimoniava dicendo no, Dio ci ha guardato, dicevano i soldati. Quindi quando non sappiamo per cosa pregare, però quando tu hai il controllo dello Spirito Santo nella tua vita, lo Spirito Santo ti mostra per cosa pregare, per chi pregare e come pregare. Amen. Ti mostra le cose che devono avvenire. Dio te le mostra prima. Sapete, due anni fa io lo dissi, non mi ricordo a chi stavo parlando, forse con Danina, e dissi guarda che adesso siamo in questa chiesa, in questo locale, però era un momento in cui non rischiamo a perdere il locale. E da quel momento Dio ci darà una chiesa nuova, in cui verrà tantissima gente. Ah, ok. Due anni fa, cioè, come lo facevi a sapere tu, pastore? E lo sappiamo perché lo Spirito Santo ci l'ha detto. Mm. Altre volte, quando stavamo facendo i lavori giù, io lo dicevo, forse a Rosa l'ho detto, adesso finiamo di fare i lavori e poi ce ne andiamo. Dice, ma ma che stai dicendo? Perché li stiamo facendo a fare lavori? Dicevo, no, noi finiamo di fare lavori e ci cioè, andiamo, perché io ci devo fare. Perché lo Spirito Santo ti fa conoscere le cose prima che succedano. Isaia scriveva di Gesù 600 anni prima, gli bucheranno le mani ai piedi, lo appenderanno al legno, 600 anni prima. E quando tu hai una comunione con lo Spirito Santo, non sarai mai preparato. Lo di prepararti di grandi cose prima che succede. Addirittura un giorno un re che stava combattendo contro Israele andava da una parte e trovava l'esercito di Israele, andava dall'altra parte e trovava l'esercito di Israele e disse: Ma chi è che le nostre che fa la spia? E un uomo disse c'è un profeta che gli fa sapere perfino le parole che tu dici nella tua camera l'ha letto con tua moglie. Wow. Così nello Spirito Santo. Quando tu hai una relazione con lo Spirito Santo, lo Spirito Santo ti fa conoscere perfino quelli che sono nei pensieri della mente delle persone. Quando tu hai una relazione con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che guida. Disse a Filippo avvicinati al carro. E Filippo si avvicinò al carro. Quando tu hai lo Spirito Santo, Dio ti sconvolge la giornata, ti sconvolge i programmi per la sua opera. Lo Spirito Santo è colui che chiama ed invia. La Bibbia dice come predicheranno se non sono mandati perché lo Spirito Santo che è lo Spirito Santo deve avere il controllo della nostra vita a me. e quando noi facciamo guidare lo Spirito Santo quando diamo il telecomando allo Spirito Santo allora passeremo da vittoria in vittoria perché lui vuole assicurarsi che siamo benedetti e che andiamo di vittoria in vittoria su questa terra quindi perché non gli diamo il controllo? Che ci stiamo tanto alla nostra vita. Lui è Dio, è una persona e vuole guidarci. Mm. Sapete paracleto significa avvocato. E avete mai visto nei processi che un giudice interroga una persona e sta l'avvocato a fianco, no? Dice tu e l'avvocato dice dici così. Il giudice fa domanda la e l'avvocato dici così. E vince la causa. Però se risponde lui con il suo modo di fare, perde la causa. Quando noi abbiamo un paracleto abbiamo un avvocato che ci sostiene, quindi perché non convidare lui nelle cose che lui ci sta dicendo? Perché non gli diamo il controllo? Anche se non comprendiamo, anche se le cose intorno a noi ci sembrano strane, diamo il controllo. Questa mattina Dio ci sta dicendo, dammi il controllo della tua vita. E noi vogliamo dire Spirito Santo, prendi il controllo della mia vita, della mia casa, del mio ministero, di tutto quello che sono i miei progetti, del presente, del passato, del futuro. Non importa, Signore, quello che io vedo intorno a me, cioè, prendi il controllo. Perché così lui ci porterà di vittoria in vittoria. Siate ripieni di Spirito Santo. E sapete, spesso noi pensiamo che essere ripieni significa che stiamo lì a pregare: Ombra, ombran, ombran, ombran, ombran, ombran". È un vaso che stiamo a essere riempito. Non è solo questo. Essere pieni di Spirito Santo, la parola di pieni, significa essere ubbidienti alla guida dello Spirito Santo. Significa darti il controllo. Efesini 5.18 dice non vi inviate di vino nel quale vi dissoltezza, ma siate pieni di spirito. Perché se ti viene di vino, il, il vino c'è il controllo. Tu vuoi stare in piedi e non ci riesci. Tu vuoi fare un discorso logico e non ce la fai, perché il vino c'è il controllo. Ma quando siamo ripieni di Spirito Santo, allora è lo Spirito Santo che ha il controllo. Amen. Quindi questa mattina ci vuole un cambiamento nella nostra vita. Dobbiamo imparare a relazionarci con lo Spirito Santo perché lui ci vuole insegnare, ci vuole guidare, ci vuole far conoscere non la teologia, ma la pratica. E allora vogliamo avere un momento per pregare, perché vogliamo dire allo Spirito Santo, Signore, prendi il controllo della mia vita. Amen. Vogliamo alzacciare i piedi, vogliamo pregare.